Ciao anime colorate e benvenute in questo nuovo video Devo vedere che vi ve... Buh, Certo, devo vedere che vi vedo Devo dire che vi vedo sempre meno E questo mi spiace un po' uh, Per cercare di ravvivare un attimo questo canale Vi chiedo, allora, nei commenti di rispondere a due proposte Proposta numero uno Nomi maschili per fare il video, lo bombi o lo passi. Almeno tre nomi per ogni persona che commenta, ma se non ve ne vengono tre va bene. Nomi dello spettacolo, nomi di YouTube, nomi di ragazzi che pensate che possono essere belli o uomini. Proposta numero due. Video Ask. Potete fare più domande a persona, ma anche una sola domanda a persona sarà accettata. Non credo che taglierò più di tanto questo video perché sarà veramente molto corto e perciò vi chiedo di partecipare a questo video. Se siete nuovi iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i prossimi. Ciao!